Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 un attimo che è sfocato. Siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate. Allora. Smettila di muovere eh, che non ti.. non metti a fuoco. Smettila! Devi mettere a fuoco, Poverino Non vedi niente! <ride> Ok, più o meno, dai. Allora, in questa parte continuiamo l'avventura, allora. Sì, sì. ma... Primo file, continua. Allora, allora nell'ultima parte dovevo iniziare io. Ti ricordi? Grr. Uh. Grr. Ehi, prossimo spirito. E' andare di là, a sinistra. No, io voglio lui. Sì, Ma quanto... quando mi a messo? Arrotta Zilda Ah gli abbiamo ottenuto un mappo sì, Per qualche motivo no, Non lo sappiamo perché eh, Le mosse speciali dei nemico saranno più potenti Non ci interessa visto che Cosa abbiamo qua? L'esistenza, le armi non, non ci interessa niente Il nemico userà più mosse speciali laterali I rinforzi appariranno durante l'incontro Quali rinforzi? Chi è? Forzi. Chi è? Persone, ah, vai. No, è Richter. Um. Eh vai, ti posso uccidere. Sì, vabbè. Tanto Adesso non c'è so niente fan. che abbiamo di forte. Ora sono facili. Allora, vediamo un po' come se raggiungerà Marco. Allora. Sembra che al momento di. Vedi è dove... Picchiali. Picchiali. Falli fuori. Zelda sta spammando. Eh l'ha detto, mosse laterali. Userà più mosse laterali. Ma non eh, che le spamma, cioè. Dai, picchilo bene. Wow, sono davvero scarsi. <ride> Volevo fargli un martellone invece <ride> da questo danno. Sono troppo basso, Zelda. <ride> In realtà. Non, non... mi picchi. Lancialo. Ti ho detto lancialilo. Sì, non a vuoto. Come faccio com a lanciarlo? Prendi la direzione dove lo devi lanciare e prendi il tasto per la sfida. Per il grembo, scusa. No. che sì, è vero. Oh. Tieni Charlotte Taulin. Di che serie è? Non interessa. Ok, tanti soldi e uh, sfera abilità. Vediamo se abbiamo di qualche abilità. uh nuvole allora eh, vediamo eh devi scegliere una direzione che prima lo... però abilità Il posti è tutto diverso ah oh, wow non ne ho proprio mi sfera ok andiamo prima sotto oh mio dio rain oppure questo tizio quanti bimbi sono nei bivi facciamo che vado più sotto possibile ok nulla bongo, King delle Maxi oh mio dio allora lui è difesa quindi direi di prendere uno grab allora ti sì, abbiamo Pipino pianno si sì. Mappo Mappo che fa schifo si sì, perché non l'hai potenziato Pipino pianno si ma comunque comunque è di uno però lancio più eh? lancio più lancio più non mi interessa però abbiamo pipino piragna che fa niente <ride> non fa niente ha comunque più potenza quindi si sì, sì. ma lo puoi Vabbè. quando ti servi il lancio vai pipino piragna non ha abbastanza slot um, direi che uso Mario da... peccato ma noi non lo stiamo proprio usando se sentite un quaderno nuovo si vuol dire che io sto segnando gli spiriti. Ma sì. abbiamo pochissimi personaggi ancora. Ma oh, wow, forse abbiamo iniziato la parte scorsa. Wow. Però io il primo giorno che l'ho avuto l'ho okay. 4 Perché forse non ci abbiamo giocato quanto ci hai giocato tutti. Eh lo so. Ok. La velocità del nemico aumenterà <ride> un po'. Quanto è grande questo kinder. Ah così? Così tu provi a lanciarmi via, eh. che okay, adesso è più veloce. Aucci. Ah! Fammalissimo! No, e mm. Tu, dammi il tuo cibo. Wow. Peccato, avevi detto che, che dovevamo cambiare quando c'è. E eh, dai! Ah, dovevamo mettere il cambio a formazione. Vediamo come se la caverà Marco. Visto che non so usare Mario. <ride> Io l'ho fatto apposta. Sapevo di, di perdere con quella formazione. <ride> che scemo. Troppo da un nelle mani, è, è illegale. E cosa ha lanciato? <ride> <ride> Meglio se non controllava. Chissà quante mine avrà preso curioso come George. Uff, e lo so che non si chiama così solo per farvi arrabbiare. E eh no, dai, George, la scimmia. Chi è? Non c'è Oh, non hai mai visto il cartone animato, curioso come giochi. Ah, quello. Ma quello faceva tipo tre anni fa. No, di più. No, no, no. Di più, almeno nel, nel 2010, che ne so. Ah, no, fa ancora, c'è ancora. Tu ti uh, quando Addio volete, Marco. Cari bambini. Ah. Huh? Mi dispiace. Sì, me. però. Dopo puoi eh. cambiare la formazione se vuoi. Lo faccio io. Allora, spirits. Comunque ormai, io non Mario non lo so usare. Marco non ha non ha Yeah, I know, but uh, posso potenziarlo? Puoi usare Eevee che è neutrale. Perché non lo posso potenziare? L'hai ah, l messo preferito. Okay. Toglilo! Metti L, ecco. Mm, snack! Potenziamento con le snack. snack. Oppure con base. Ah, ce ne sono pure i tipi metallo? No. È? Non è il tipo metallo, quelli sono gli aiutanti. Perché c'è attacco difesa presa, poi quello cos'è? Attacco, difesa presa, neutrale e aiutante. Va bene. Uh, comunque allora, vediamo uno snack M. Un altro snack M. Non possiamo perdere contro Don Bongo. Contro? Don Bongo. Non ho capito. King delle mazzi. Non ho capito che hai detto prima. Possiamo Don Bongo! Non possiamo perdere contro Don Bongo, Kinder mazzi Ok, ora è No, è il secondo più forte, va bene. Perfetto, e poi come spirito gli lasciamo Bungie Fix. Eh <ride> sì. Ok. Gli oggetti tanto non ci interessano. Sì, segue. vedi il Don Bongo e lo spirito. E perché non possiamo perdere, volete capire? Non possiamo perdere, è facilissimo! È, lo, è uno dei primi spiriti che incontriamo. È solo un astro nascente. Ah, è vero, i comandi non li abbiamo cambiati. Sì, perché. Perché Marco un ultimate. Perché eh, Marco si possono cambiare i, i comandi. E veramente in tutti gli smash si possono cambiare comando vabbè si sì. non sapevo eh, e quindi però eh, se li avessi cambiati lui sarebbero cambiati pure a me quindi è perché vuoi giocare pure tua avventura anche se ce l'hai già la tua avventura Sì, però non, non voglio fa non fare nulla nel let's play ci saranno altri let's play dove io non farò nulla Tipo le crystal shards oppure Vabbè. Ecco, dai, no. Dami, vuoi continuare. Con Kirby... Finis. No, sì, finish, però non so eh, è noioso che si sappia proprio Kirby, ma... No? Sarà noioso per me, se... Al massimo. Ecco. All allora, allora... Ma cosa intende per la velocità del nemico? Può anche diminuire la sua velocità. Vedi? Movimento momento meno. Ma cosa, intendi per, cosa intende per lancio? Lancio, la capacità di lancio. È presente la presa? Ma, ah, la presa. È presente la presa? Ecco, quando prendi un, ne un nemico lo puoi lanciare. Sì, se, lo so, pensavo se, tipo di lanciare gente... gli oggetti o, o cos altre cose ma dai si è suicidato vabbè ah abbiamo Don Bongo viva è il nostro primo spirito combattente di difesa senza nessuno slot ma che schifo <ride> Lo ok dimmi che non si blocca quello che ci vado ok ci posso andare però lì va bene prima andiamo Rain con Ryu formazione lui è lancio io uso giustamente attacco. attacco allora vediamo vi attacco solo lei, che fa abbastanza schifo. Quindi lasciamo stare. Eh, però li posso. Io, non Io mi compagno? Mm, oppure guardiamo. Guardiamo l'occupazione. Resistenza alle armi. Mm, sì, Si, dai. Vabbè, ma allora, ci sta allora. Eh, anche se Ryu non ha le armi, quindi no, mettiamoli. No il cibo non è molto vabbè mettiamo questi due <ride> um, ok dai um, Kirby non Kirby Marth, così mi va cioè qualche mart buono va bene questo ok allora vediamo le condizioni ah prima guardi no No. no, non quello. Il nemico avrà una super corazza, ma sarà più lento. Incontro e modalità energia Uh, energetica. Giustamente però lui ha più pv di me, è vero? Sì, all'inizio uh, avremo sempre... Ah, alla, a un altra. 100 PB, poi Anarma. ci saranno delle... Pot eh, non hai letto le, le cose. Non hai letto le condizioni, di leggere le condizioni. Perché continua a fare i taunt? Quando io gli faccio un bel contratto, a lo distruggo. Boh è passata attraverso il... l'hai visto anche tu che è passata sì. smettila di farmi il suo yoga e di fare i tonne perchè sei stupido, ecco muori. come on dai <ride> muori un bel counter attack abbiamo ottenuto rain, rain. Combattente. il no Ok, Come combattente di lancio. Ok, tanti soldi, sferabilità, snack m Solo snack m Ok, dammi. No. Sì. Prima voglio, voglio fare così. E dai, toccam. aspetta, aspetti, faccio vedere dove. Andiamo Cioè, spingo. Tutti. facciamo che, che andiamo prima da uno e poi dall'altro, quindi ora vai sotto. Ah, ora vado qua. Sì. Ma eh, non capisci quanto sarà incasinato. Eh, lo so, però. Questa è. Uno modo di pochi modi per non perdere niente allora attacco di fuoco più e non fa niente cosa sarà il nemico? eh? ah il nemico userà più attacchi in corsa non mi interessa potenzia diciamo lo facciamo arrivare soltanto a livello 8 dai Perché questa non per cioè, me una cosa uso mart E molti lo mart perché non lo mart so usare chi è chi mart mart mart mart mart mart mart è mart mart mart mart mart mart mart mart mart questa è mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart mart ti basta colpirli. Sì. Ti basta fare un contrattacco, qualcosa. Colpisci e basta. Ah, Madonna, e non so usare Marte, mi sto solo esicitando. Sei stupido. E sei stupido. E che cai che vuoi? Non ho mai usato Marte. E allora non lo usare. Volevo solo provare. Scegli un personaggio. Quando io ti ho ti ho fatto tipo il tutorial per usare i personaggi. Sì, ma no, non è vero. Sì mi sono detto a usare il Guarda, possiamo cambiare il nome. Sì, ok. E tu che ci hai giocato un'intera giornata a questo, non, non te ne sei mai accorto? Un'intera giornata, ci gioco ogni giorno questo. Appunto, inteso in in come ore. Sì, sì, okay. Non te ne sei mai accorto che c'è uno slot per il nome. Sulla perché io non ho scuso il nome? Intanto avrei potuto cambiare i comandi, che mi avrebbe reso molto più facile tutto. Mi stanno bullizzando. <ride> sono dei motociclisti grassi di mezza età che bullizzano un idraulico con una maglia eh, nera e bianca. Quindi loro sono contro gli interisti degli eh, Anche io. <ride> no, no, Ok, per chiunque sia interista di ventino, non vi preoccupate, io ho detto tutti. Ho preso Marco in questo momento. Marco. Marco. E eh dai. Marco. Possiamo fare un piccolo taglio per cambiare il nome. No. E, e i comandi? Dai. Lo facciamo nella prossima parte. Ah. Ecco. Sempre Kirby. Kirby, Kirby, Kirby, Kirby. Finché non arrivano dei personaggi che so usare. Tu non sai usare nessuno. Sa usare vero. King Krule, Kirby e Peach Daisy. Vabbè sono cloni, quindi. Non sono cloni, sono Eco. Sono è uguale. I personaggi cloni, nessuno chiama i personaggi cloni Eco. Tutti li chiamano cloni. Ma è il nome è ufficiale. Il nome ufficiale che nessuno usa, quindi. Ti devi alla. Che ne sai? Qu quante lo persone lo conosci che giocano a Smash Bros. Ehm, um, sa. Io eh. conosco solo te. <ride> oh, finalmente. La Cupa un combattente attacco. Allora, adesso che siamo andati giù... Ah, comunque, un eh, per informazione, la Cupa in inglese si chiama... Dai, un altro, altro, un altro, un altro, un altro video. Oddio. Ok, c'è cioè, il in... Vedi, ti avevo detto che diventa tutto incasinato. Difesa. Quindi ci mettiamo un bel lancio allora. Non lancio presa. Vabbè, presa, lancio quello che... Mappo oppure quello nuovo? Ma tu c'è più. C'è pure quello nuovo. Allora, cosa fa? Non fa nulla. Vengo. E ha uno, un solo slot, quindi fa proprio Mentre Mappo lancia... Allora, lui ha solo uno slot, però lancio più, invece lui ha uno slot e niente, quindi lui ha lancio più, ha pure più slot, più potenza, ok. Uh, e poi come combattente ci mettiamo, come aiutante ci mettiamo... Pugliese uh, uh, personaggio uh, ci mettiamo Mario no Mario. Mario e poi vediamo le condizioni del nemico R Allora il nemico userà la mossa speciale standard allora ah, c'è una poca la paparella, no, soltanto c'è spin. Ok. Sì, ok. Just allora. C'è spin. Okay. spin. Okay. Quindi rotazione di cassa, può essere toracica oppure cassa. Ma no, ovviamente Ok, ci sono tanti ibisaure ah, e non mi piace questa cosa. E c'è anche un Davvero? <ride> che continua ad esplodere. Perché? No, è che. lanciare le bombe. Lanciare fuori esplosivi, no, sì, non conosco le mosse Pokémon, quindi non lo so cosa sto facendo. Io so per una morsa. cosa che. i. gli. i. i. i. mi mi stanno bombardando da. dal da basso. ecco, e quindi morite tutti. Eeeeh. vabbè, sei suicidato. Evviva! C'è spin! Ok, allora, c'è spin 50 soldi, altri. PS e poi sperabilità snackers ma esse. stai controllando le, le abilità non, non è ancora abbastanza eh, tu hai detto che andiamo sempre in basso ah, che andiamo sempre più in basso senti ah, stai, eh, vai eh, metti vai un secondo sopra controllo bivio oh wow e poi dopo lì la un video. bivio mm. kamika è morta lo sai Sì. Cioè, no, no... Ok, no, adesso facciamo una cosa, tagliamo questa regola, adesso vai soltanto al video più sotto possibile. E eh, appunto, qua. Eh. Farfetched. Allora, siamo svantaggiati, ma abbiamo Chespin che ci dà almeno uno slot. Nemica nel Niente. Non ce l'abbiamo nessuno che ci dà la bacchetta di lip. Siamo sempre con gli stessi. Come aiutanti. Perché Però... ti servirebbe una bacchetta lip contro una bacchetta lip? Bo... No, eh. Così si avverna pure lui. ti interessa? No, sono ancora Mario, vabbè. mi interessa, non è a APS. Hai visto? Ok, perfetto. Ok. Um, sì. Io faccio così quando c'è uno. Uno scenario. Ma ah, ehm, anche fuori. Gli sì? spiriti aiutanti le bel No. Ok, meno male. <ride> che non è una squadra forte è una, è una scelta saggia, ma se vinci una scu con una squadra adebbe, otterrai più ricompense. Ok, ho capito quello che devo fare. Allora, mi devo mettere in svantaggio. No, per, sì. non serve. Sì, più ricompense uguale più soldi. Più soldi uguale più felicità. Perché i soldi fanno la felicità. Eh già. Che, che vuole è controllare. Ah, questo chi è? Britani. No, Alfa Alf e brutto. Mi piace. Sì, ma no, lì non puoi andare avanti. Non mi interessa, non ti... vuole andare avanti, dobbiamo completarlo tutto questo. Tutto sì, ma spirito. non puoi andare avanti di lì. Guarda. Mm, let me see. Avrei bisogno di un aiuto, di spiriti. Andate a eliminare gli ostacoli. Oh no, cosa siamo nel mondo di Pokémon? Si sì. oh, va bene, andiamo di qua. Siamo nel mondo di tutti. Vince entro il tempo, tempo che... limite. Il nemico diventerà più potente mangiare il cibo e gli strumenti fluttueranno verso il nemico, ovviamente, allora lui è difesa, io prendo lancio. O presa, come ti, come ti pare. Allora, di forte di uh, lancio abbiamo lui. Lo prendiamo. E poi puncifix, sempre. Giusto? Oppure poi lui? Bacchetta è meglio del, del puncifix. Che personaggio? Direi Kirby, perché non lo uso da un pochino. E ora possiamo andare. It's a go! Okie dokie. Mario! Ok. Euti a velino. Euti a velino. E moti la gioca, ai, No, mio ah, cibo! sì, questa è piuttosto difficile, perché lui continua a curarsi. Non se mi curo anche io. Questa la potremmo anche lasciare per dopo, perché no. è un asso il suo spirito. Brittany un asso. Che è un asso? Vuol dire che è più potente di un astro nascente. Cioè? Tre che... stelle, dammi. Ah wow, capirà, tre stelle solo. Eh, siamo ancora piuttosto deboli. Mazzo mappo. Riprovaci. Allora mazzo mappo. Che è il mazzo mappo? <ride> So, li metto al livello 9 si sì, baffalo baffalo Bu, buff. buff hai presente che è un buff sì. ecco buff allora, quindi buff e un ok no. 82 ecco e ora vai vediamo se vabbè lancio mm. mm. perché non gli dai uno so snake mane visto che le 1 bacchetta lip si sì, in effetti è utile visto che si cura ok Potevi dargli qualche snack meglio visto che non è un sacco. No ma.. Ci, ci servono ancora. E ho finito quelli piccoli. ne è uno, lo so. Sì, però che stai facendo? Attaccalo. E sto pure. cercando di dargli Non, mi devi, non lo devi lasciarlo cura Non devi lasciarlo cura ok? Eh, mi sono curato io, infatti. Lanciali il coso addosso. Senti, allora. E ora colpiscilo. Colpiscilo come non... Un... Ma se la ruba lui... Ecco che la Senti, questo lo Cifro possiamo anche non si... lasciare perdere. Occuparti. Questa è l'ultima volta. Se detto. Gli assi possiamo anche lasciar perdere. Gli assi. Yes I denari oppure di gli... basso... Ma <clears throat> oh, non esiste l'asso di denari. No, non esiste. Ah sì, è vero, non esiste nelle carte napoletane. Esiste anche la scopa, non solo a briscola. Non ho capito. Uh, come non hai capito? Non esiste soltanto la briscola come gioco. La briscola usa comunque le carte napoletane. Cioè, non esiste solo il burraco burraco eh. o quei giochi sì. che mi pensavo. Uh, non esistono solo le carte.. quelle carte lì. Esistono, non esistono solo le carte, quelle lì, esistono anche quelle napoletane. Che sono quelle con il denaro, eccetera, eccetera. Guarda come si uccide. Non è, eh, lo rinunciamo perché è un asso, un asso di, di denari. Mi fa male. No. Si combatte fino alla fine. Vabbè. Veni, ho ucciso un suo picco <ride> Boh! Un suo piccolo. Con una bella zampata. Tanto dritta. questa vittoria non ci porta a niente. Con una bella pugnata. Però so che non ci porta niente. Eh, però guarda quanta roba! Cioè, L Tanti snake. Ok, Britan abbiamo preso. Sì. Penso che si chiami così. Sì, io so, ci uh, ho più. Io Giobi Ok, quindi. Solo che l'ho perso. Mm. Cos'è quello? Un personaggio forse. Lo voglio. E vado a prendere. Ah, mio. Oh no. Oh no. Eh no, vabbè. E allora andiamo a questo tesoro. What's this? Uh, sfera abilità! Sì, 10. potresti andare a, a, a, sì, va bene, a fare pri qualcosa prima non avevamo questo ce l'ha dato 10 allora aumentiamo gli attacchi standard e basta oh. Ma, ah no puoi fare qualcos'altro allora vediamo potrei fare questo danni che... allo scudo tanto un lo puoi disattivare si sì, lo so Sono solo disattivato è eh, il le cose no, no. non le riai. tanto tanto mi sa che è possibile un attimo c'è cioè dimentica con R puoi dimenticare Cos'è? Pokémon No. Perché questo gioco assomiglia troppo a Pokémon? Lasciamo stare. Allora, eh, sì. Eh, vedi a quanto siamo? Siamo a 26, possiamo fare qualcosa. Allora, possiamo per esempio andare qui. Scintillo cocco. Mm. Squirtle. Oro. Squirto loro, tocca a me, sì. chissà. Cioè ha battuto Britannia. Cioè il tuo. Io. Dammi. Hai detto io. Sì, lo so. Io. Controllo le condizioni. Attio. Uh, allora, incontro l'energia vincente del Cercherà te. di scappare. No. Come il scintillo cocco. Ma si okay. vede. È stupido. Uh, vediamo. È un infame. Perché lui scappando così fa scadere il tempo e non lo puoi uccidere. È per. Vediamo. Quindi non c'è niente... Cosa posso scegliere? Mongifix. Eh. Aiuterà. Okay. ok. Lui cos'era? Difesa? Sei in sì. svantaggio. Tu sei in svantaggio, cioè lui è in svantaggio, ah, scusate. Sì. Perché che è duro, oddio. Okay. Sei al tipo di metallo. Picchialo, fregatelo del Pungie No, L'ammazzo. Sì, intanto hai perso più punti vita tu. Non è vero. Picchio vai, hai soltanto 45 secondi. Sì, vabbè, lui c'ha 30... Sì, moccali in giù con cascata. Aua. Ok, c'è un cocco che poi di cocco non ha niente che ne sai? Forse il fatto di. Mm, magari. Non, ormai non ho mai voluto mangiare un insetto anche in questo momento, ok. <ride> <ride> Ve lasciate stare. Okay, allora, grill. Un po di... Grill, Jiggly buff. Perché è un baffo, allora, prendiamo un po' di difesa. No, di attacco, scusate. Non riesco a trovare la serie di Pippin. Sì, Corvazzo. Allora, Charlotte. È di Kirby, il... Kirby questo personaggio, infatti. Perché c'è la per favore? Vabbè. E perché forse somiglia di più a quel a quel personaggio. Va bene. Allora, chi dice, potente un po' Charlotte, l'unico aiutato, l'unico combattente che abbiamo... Eh sì, io gli ho dato soltanto pochi... pochi da me. Allora, nemico verrà facilmente distrutto dagli strumenti, Lo posso sì. usare a mio vantaggio. Però, Con... però. Primo... C'è Puoi usare Kirby a sì. volare, a, a trarli e poi... Sì, però... Ehm, L potenza. Oh, che okay. cose! Andiamo quindi... un po' di Snake M. Uuuuh! Uh. Perché perdo quei PS? Quali? I PS dai, in basso, vedi, meno 32 12. PSP? No. Eh... Perché mi sa che sprechi i soldi. Mm, che stupida cosa. Vabbè dai li Ma io non no, ne non è. No, no, un po piccolo, vabbè, non fa niente. Ho sprecato un casino di soldi, quindi. Sì. Uh, comunque, ok, Charlotte adesso è potentissimo, anzi, è, è lo spirito <ride> più potente che abbiamo adesso, va bene. Non è vero, c'è sì. Ivy Ah no, c'è anche Mappo. Ivy è scarso. E Mappo. E Mappo è scarso. Non vedi quanto è forte? 85, quello è 60. Quello è 849, quello lì invece ha 440 qualcos. Ok, personaggio facciamo che cambiamo un pochino. Tipo con Mario um, oppure Marte. Uh, sì, Marte. Tanto Kirby è utilizzato a stare con me. Perché lui non sa usare l'esploro. E quindi uh, spiriti celeste. Ah, lo posso anche mettere. Infatti... Ah, non sta anche adesso. Ah, allora, vediamo, questo che fa... Garantisce il monteale i cambi di gravità. Ma che calcolate? forse servi a. Oh, vabbè. Ti permette di camminare senza problemi anche su terreni appiccicosi. Ma che. che razza di. vabbè. Eh uh -huh. Inizi l'incontro con un pungifix. Bacchetta Gillip. Ok, attraiamo gli strumenti e poi iniziamo con un Pungifix. Va bene, let's go. Jiglapa. Grill.. Un grilletto letto Stella world Ok. Lo, lo dovevo fare, mi dispiace. Non mi fa. Stella il... Wolf. Niente di male. No, agli spettatori, perché probabilmente da fastidio. No, Su ma dai, se li sta prendendo tutti lui. Smettila! vieni mm. qua. qua che mi un filzo! Manco fosse un salsicciotto, ecco. Preso. Grill, livello non fa schifo. Perfetto. Una sfera Wow, grazie. L Avevo proprio bisogno di una sfera Vabbè, sono sempre sfera. Sono milioni. sempre <ride> <sferabilità>. <ride> Ok, di questo, da questo lato torniamo al percorso principale e ora quindi che ci resta da fare? Dobbiamo andare. No, 30. 30? Va bene. Sì. Master Master Badge, vabbè. Ok, quindi nella prossima parte di Smash Bros Ultimate, Super Smash Bros Ultimate, continueremo l'avventura. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao! Ciao!